Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile a riconoscimento. Avverti se l'anziano è affetto da patologie neurologiche, come l'Alzheimer, e se fa uso di farmaci. Comunica se è dotato di dispositivo elettronico GPS per il rintraccio. Può salvargli la vita. Riporta ogni altra notizia personale che possa completare il suo profilo. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare la persona che cerchi. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al suo ritrovamento. Se vive con te, controlla l'abitazione, il computer e gli oggetti personali. Se vive da solo, chiedi informazioni ai suoi vicini di casa. Telefona a chi potrebbe averlo visto per ultimo.